E c'era questa cosa che ti dicevo, interessante, no? Che in... non in tutto il mondo, in buona parte del mondo, nel mondo anglosassone quantomeno, eh, puoi fare psicoterapia anche se sei solo un social worker o, tipo, un infermiere. Non so, ostetrice, però se, se, se, se insegnano a fare questo. Però è interessante perché poi ti fa vedere una... la dicotomia tra la pratica e la teoria, che da una parte la trovo interessante. Cioè, Steve Cesare era un social worker, però Steve Cesare era anche un, uh, un pensatore eccezionale, un filosofo. Um, però non sono tutti Steve Cesare e la parte che ho visto mancare a volte è, a mio personissimo parere, la gestione della complessità che ti dà una formazione universitaria o più approfondita, cioè proprio il fatto... un certo tipo di formazione universitaria, perché parliamo comunque di università, filosofia come dicevi prima che insegni, eh, ti dà comunque un'università psicologia però ti dà una gestione della complessità Se vogliamo usare un termine a noi caro, una gestione dei sistemi, una gestione sistemica che, che a mio parere manca In percorsi diversi Manca anche oh, che Non me ne vogliano i medici Ma manca anche a medicina Il fatto che i medici possano fare psicoterapia Come gli psicologi eh, Sì mh, Ma dovrebbero essere fatte le dovute differenze Ma non per cattivare Ma per esempio Sono due percorsi di studio Talmente diversi e lo psicoterapeuta psicologo Faccio fatica a equipararlo Allo psicoterapeuta medico no, Uno è meglio, uno è peggio Sono diversi Sì, sì, sono d'accordo Ora, cioè, noi Credo che viviamo questa fondamentale ambivalenza che la psicoterapia per certi aspetti è un intervento clinico, ma insomma, sappiamo che non è solo quello, quindi è anche comunque uno strumento di cambiamento che va al di là della clinica e insomma viviamo in questa ambivalenza. Quindi se lo consideriamo uno strumento clinico, ecco, chiaramente i medici ci mettono il cappello sopra perché la clinica è la loro, chiaramente chi non ha ecco, una specializzazione di tipo clinico o la psicologia ecco, non, non dovrebbe poterla fare, però sappiamo anche che in realtà soprattutto la, la strategica ecco, nasce come la psicoterapia, nasce come leva per produrre un cambiamento, quindi avrebbe anche senso che la possano usare altri. E soprattutto la strategica c'è. Cioè, proprio tra virgolette nel suo DNA questa visione più ampia e però ecco poi nella società ciò che è clinico dire, ha un suo canale privilegiato differente da ciò che non lo è quindi poi in Italia c'è sempre stata questa netta dicotomia la psicoterapia è clinica e quindi la possono fare solo i clinici all'estero hanno meno questa impostazione, quindi insomma fanno gli infermieri, gli assistenti sociali, che insomma, può avere un suo fondamento, ecco, soprattutto se l'interpretano in senso non clinico, quindi dal mio punto di vista avrebbe senso che costoro facciano psicoterapia intesa come, eh, mh, come, dire, come attività, come processo volto a produrre un cambiamento, non di quadri clinicamente significativi. Mm -hmm. C'è eh, in un bel libro di Alison eh, George Ratner che si chiama Brief Coaching. Loro sono i padri fondatori del brief. Eh, attualmente per quanto riguarda la terapia solution focus, eh, sono, sono i migliori, ma tra i migliori al mondo. E in questo libro brief Coaching, loro iniziano proprio dicendo: guardate, noi qui parliamo di coaching, ma in realtà il metodo è identico a quello che utilizziamo in ambito clinico la differenza la fa appunto l'ambito il contesto nel senso che qui presenteremo casi eh, aziendali professionali libri professionisti eccetera eh, se questo libro avessimo scritto invece adesso chiamata Brief Psychotherapy avremmo parlato di ossessioni manie schizofrenia eccetera ma il metodo rimane identico ecco forse quello che cambia questa è una mia aggiunta è proprio quella gestione della complessità, nel senso che, eh, o gestione della differenza di contesto, non so come chiamarla, nel senso che eh, se lavori con problematiche di tipo personale aziendale ti trovi di fronte a certe situazioni a gestire, se ti trovi se sei con situazioni cliniche te ne trovi altre da gestire. E lì forse psicologia ti dà una differenza che altre facoltà non ti danno. E tu parli di una cosa simile, così entriamo nel vivo. Eh, anche in questo libro, che è bello, Fabio. È un bel libro. Ti posso fare una confessione? Forse te l'avevo già detta. Quando tu mi hai regalato questo libro, l'ho preso con piacere. Dentro di me ho pensato, no, un altro libro. <ride> io ho una pila di libri da leggere <ride> su, sul mio comodino. io ho detto, mamma mia, e quindi sono molto selettivo con. Eh, con i libri, ma non per altro, per una questione di tempo, veramente, mi manca il tempo per leggere tutti i libri che vorrei. Questo ho oh, un altro libro da leggere, mamma mia. Poi stavo leggendo, non mi ricordo cosa, ho detto, prendiamoci una pausa, leggiamo un libro di Fabio, anche solo, anche solo per una questione di cortesia, non, non sapevo di che cosa parlassero, quindi non avevo proprio idea di cosa trovarmi, non ho mai letto nulla di tuo prima, prima di questo. Ma pre, cioè un libro che mi prendesse così tanto, un libro di psicologia e di psicoterapia, che mi prendesse così tanto era tempo che non mi capitava e sono comunque Poi Penso a Sid The a Paul Watzlerick, a Erickson, no? Non per metterti, che magari uno lo sente anche, no? Però il grado di coinvolgimento che ho ricevuto nel leggere questo libro è stato per me pari a quello di, di libri singoli. E peraltro mi sembra anche di capire che non devo essere stato l'unico perché ho letto che hai doppiato nel senso che il lettore ha, ha ristampato cosa per nulla scontata. Anche perché tu mi dicevi: fatto, tu, sì, sì, non, non, non sei social, non sei uno che sta lì e promuove il libro. E, così, e, e, quindi vuol dire che è, è proprio quello il contenuto che ha fatto più, più quindi, bravo, cioè, complimenti, sono son contento. Sono mm -hmm. Sai che lo conosciamo anche gli distanti della nostra scuola. Sono contento. E tu qui, scusa, per. Ricondurmi a quello che dicevo, alla domanda, parlavi, no, della differenza tra c'era cioè, proprio la psicoterapia come terapia e la psicoterapia come, come, dice, come percorso, eccolo qua, come intervento clinico e come percorso esistenziale. Mi spieghi un po' meglio che cosa intendi. Ah, guarda, per me questo è, è, un, è un pallino che ho, nel senso che... Ehm... In Italia comunque abbiamo questa distinzione, quindi la psicoterapia è stata messa dentro la clinica anche dal punto di vista legislativo, normativo e quindi gli è stata data questa configurazione, quindi come strumento clinico. Poi io penso che possa essere anche altro, però comunque in Italia ha assunto questa configurazione eh, sociale, culturale e normativa. Ecco, quello che trovo è che è poi soprattutto alcuni approcci hanno come dire, usato la psicoterapia in senso più esistenziale quindi per dare risposte su questioni che in realtà sono più di tipo filosofico spirituale quindi dal mio punto di vista hanno piegato la psicoterapia non solo per rispondere a domande di cambiamento in un clinico come dicevamo prima ma addirittura per rispondere a domande che in realtà sarebbero di competenza della filosofia comunque di una dimensione trascendente metafisica io questo lo trovo dal punto di vista intellettuale una scorrettezza, perché... Perché ecco se la psicoterapia, la psicologia, o comunque una disciplina scientifica ha dei limiti ben precisi, allora mh, da noi è clinica, può essere anche non clinica, comunque è una disciplina scientifica che può rispondere a certe domande e non ad altre. Ecco, se noi usiamo comunque un sapere con l'etichetta scientifica per rispondere a domande che non sono scientifiche, di fatto compiamo un po', come dire, un una scorrettezza perché diamo l'idea che si possa rispondere a quelle domande da un punto di vista, come dire oggettivo, tra virgolette tra quattro virgolette, perché poi anche la scienza sappiamo che non è oggettiva però si dà l'idea che ci possono essere delle risposte più solide di altre quindi ecco, è un po' un giocare passami il termine un po', un po' sporco perché quando siamo nel campo della metafisica della filosofia Diciamo, anche delle regioni, insomma, davvero tutto vale, ognuno ha, ha, ha il proprio punto di vista. Ecco, Se noi ci entriamo con un sapere scientifico è come se di fatto eh, introducessimo un grado di oggettività che non è proprio di quei sistemi. Quindi a me questo ha sempre un po' urtato, soprattutto in, certe, in certi approcci, ecco, questo usare la psicologia per rispondere a domande che sono devono rimanere di ambito filosofico spirituale religioso ecco questo è una scorrettezza e quindi secondo me un bravo psicologo deve essere capace di dire no a queste domande io non posso rispondere e quindi è così ecco, come questo è come dire ciò che distingue la scienza dalla non scienza ciò che è scientifico ha ben presente le domande a cui può rispondere a quella a cui non può rispondere